Buongiorno. Ciao Micaela, benvenuta al Freelance Camp. Grazie. Sei Buonissima. Sei più muto. Ah, scusa, eccomi. Allora, io oggi vi parlo di, di finanziamenti, che è un tema molto interessante, anche abbastanza difficile, diciamo. Eh, mi presento brevemente. Eh, io sono una business coach, una consulente di business e ho un passato da start-upper. Eh, per dieci anni, dal 2006 al 2015, ho eh, fondato e gestito e fatto crescere due start-up. Eh, lo dico perché appunto la mia prima esperienza eh, con i finanziamenti e con i programmi europei in particolare è stata proprio attraverso la mia startup, quindi sicuramente avere un'azienda eh, aiuta nel, nell'accedere a certi programmi eh, ma non è una condizione sine qua non e anche da freelance si può accedere ai finanziamenti europei. Eh, in entrambi i casi non è semplice e immediato eh, ma sono qui appunto per condividere la mia esperienza eh, sperando che sia utile, che possa dare qualche spunto in più eh, per chi desidera approcciarsi a questo mondo eh, e lo faccio proprio perché eh, oggi come freelance io sono all'interno di un partenariato europeo eh, per lo sviluppo appunto di un, di un progetto eh, quello dei finanziamenti io lo chiamo un magico mondo che a volte diventa tragico eh, se non sappiamo appunto come gestirlo nel senso che eh, i finanziamenti in generale e quelli europei in particolare sono una grande opp opportunità sono veramente eh, un'opportunità interessante eh, per lavorare perché appunto danno la possibilità di entrare in progetti e, e svolgere il proprio lavoro ehm, di misurarsi con un ambiente internazionale sicuramente di migliorare le proprie competenze di fare networking e, perché no, anche di viaggiare, perché appunto eh, molto spesso, anzi eh, sempre, insomma, i meeting eh, si fanno all'estero, insomma, nei paesi che, che partecipano al progetto. Dicevo, a volte questo magico mondo diventa tragico se eh, non conosciamo le opportunità che possiamo cogliere, se non sappiamo come muoverci, cosa fare, se non facciamo networking nella maniera giusta, eh, se non sappiamo eh, comunicare il nostro valore e il nostro ruolo, se non siamo organizzati anche dal punto di vista eh, finanziario e eh, in un certo senso se vogliamo essere protagonisti, se vogliamo comandare. E adesso vi spiego un po' tutti questi, eh, questi punti che mi sono segnata per, per questo speech. Allora, prima di tutto dobbiamo, eh, dicevo, conoscere le reali opportunità che possiamo cogliere. Quindi eh, un consiglio che vi do, eh, e poi lascerò il freelance camp tutti i link di cui vi parlo, eh, è quello di andare sul sito dell'Unione dell Europea per cercare tutti i programmi che sono attuati Ehm, attraverso il quadro finanziario pluriennale eh, che, che appunto sostiene le politiche dell'Unione Europea. Eh, C'è un sito che appunto vi segnalerò dove eh, ci sono tutti i programmi di finanziamento compresi gli importi, le basi giuridiche, le scadenze, i progetti attivi eccetera eccetera. Quindi eh, conoscere questi programmi è fondamentale eh, perché eh, vi permette di capire quali sono ad esempio i programmi a cui voi potreste partecipare con le vostre competenze. E per avere un'idea più chiara, di quello che è il panorama dei finanziamenti, perché non tutti possono essere interessanti per quello che vi interessa proporre o per il lavoro che sapete fare. Eh, ad esempio, uno di questi programmi è il programma Erasmus+, è un programma che è focalizzato sull'educazione e la formazione ed è ehm, il programma europeo nell'ambito del quale io ho potuto presentare una mia idea eh, che eh, grazie all'ABC, eh, società di Torino che appunto eh, lavora nei, nei programmi europei e, e, e diciamo, partecipa a diversi progetti europei, grazie all'ABC ho potuto trasformare quest'idea che mi era venuta in, in un progetto, eh, l'abbiamo scritto, abbiamo ottenuto il finanziamento e ora io per i prossimi due mesi eh, scusate, 24 mesi, ehm, lavorerò appunto allo sviluppo di questo eh, progetto che si chiama Digi Freelancer e eh, che se volete appunto potete seguire su LinkedIn dove ci sono tutti gli aggiornamenti, abbiamo appena iniziato, ma eh, dove pubblicheremo tutti gli aggiornamenti e dove vi chiederemo anche feedback e di partecipare agli eventi, le iniziative, eccetera. Eh, Digi Freelancer che è appunto un progetto eh, finanziato da Erasmus Plus perché ehm, Erasmus Plus si occupa di progetti formativi e questo è un progetto finalizzato allo sviluppo eh, di un incubatore eh, non per startup ma per freelance. Eh, quindi è importantissimo eh, capire a chi rivolgersi oltre a capire eh, quali sono i programmi che ci interessano. Eh, io conoscevo una persona che si occupava di programmazione europea una persona che è una collega un'amica a cui come dire ho confidato la mia idea di progetto e che mi ha detto bello figata facciamo un, un, un progetto da sottoporre alla prossima call scriviamolo assieme e, e, e facciamolo ed è andata bene perché appunto è stato finanziato quindi passaggio precedente, capisci quali sono i programmi che ti possono interessare per le tue competenze, per quello che puoi offrire cerca di capire eh, quali sono quelli dove puoi spendere le tue competenze e studia i partner che stanno già lavorando ai progetti finanziati da quel programma Puoi partire dalle aziende italiane coinvolte, però, mh, come dire, si può anche andare a intercettare altri partner. Eh, sui siti dell'Unione Europea ci sono tutti i riferimenti dei progetti che sono in corso, che sono già stati finanziati eh, e questo è un ottimo modo per capire chi sono i partner. Eh, perché, come dire, non è che eh, magari facendo una ricerca su Google li trovate anche, però non c'è nelle pagine gialle una sezione eh, aziende che lavorano sui progetti europei eh, quindi, e poi non sempre fanno solo quello, quindi eh, andare sul sito dell'Unione Europea e tenere monitorati quelli che sono progetti già in, in corso può essere utile per entrare in contatto con le aziende a cui poi in un secondo momento magari proporre la vostra consulenza in qualità appunto di, di freelance. Eh, e qui veniamo all'altro punto importante, quello del networking. Anche in questo caso fare rete è fondamentale, eh, nessuno vi porta a bordo se non vi conosce e non, capis non capisce che siete utili e interessanti eh, per il tipo di progetto che, che sta portando avanti, quindi eh, al di là della, del contatto diretto, cioè del vedere che azienda sta lavorando, su quale programma, su quale progetto e contattarla per dirgli guarda io mi occupo di queste cose, facciamo qualcosa assieme, eh, un'altra cosa molto utile da fare è eh, partecipare eh, agli eventi eh, che vengono organizzati all'interno di ciascun progetto e alle serve previste eh, ai sondaggi alle iniziative che ogni progetto è tenuto a fare eh, proprio per eh, non solo per attività di, di dissemination del progetto ma anche per tutte quelle attività di analisi eh, che servono poi per costruire il progetto stesso quindi sicuramente eh, un primo passo eh, molto utile è quello appunto di farsi conoscere attraverso questi eventi, attraverso queste iniziative e eh, attaccare bottone diciamo con le persone che stanno facendo effettivamente progettazione europea eh, che se vi conoscono e capiscono che avete delle competenze interessanti potrebbero essere proprio loro a, a invitarvi a partecipare a qualche progetto invece che essere voi insomma a chiedere di essere inseriti. E qui arriviamo alla questione del saper comunicare il proprio valore. Eh, purtroppo o per fortuna, eh, molte aziende che lavorano sui progetti europei sono dei veri e propri eh, progettifici, cioè sono sostanzialmente aziende che fanno solo progetti europei, quindi sono molto focalizzate sulla parte eh, metodologica, sanno come accedere ai finanziamenti, però eh, spesso non hanno i contenuti. Quindi eh, questo è un'opportunità e un rischio, nel senso che, eh, prima vi parlo del rischio, il rischio è che essendo concentrate sul progetto eh, il loro obiettivo è appunto prendere il finanziamento poi non significa che si disinteressino completamente di quello che succede però eh, a volte diciamo eh, appunto il loro scopo è prendere il finanziamento, lavorare per i 12-24 mesi eh, in cui si sviluppa e poi diciamo di quello che succede al progetto stesso alcune aziende si di disinteressano, fortunatamente poche, non ne ho conosciute molte nella mia vita però qualcuna sì ehm, e quindi questo diventa mh, un problema perché eh, quando siamo coinvolti in un progetto, eh, non essendo appunto focalizzate sul mi prendo il finanziamento e basta, ma magari abbiamo voglia no, di, che questo progetto diventa realtà, che, che sia funzionale, che sia qualcosa di concreto, eh, è chiaro che eh, diventa un problema se invece lavoriamo con qualcuno che ha solo quell'obiettivo lì, di prendere i soldi e di portare a termine la progettazione ma poi quello che succede, succede. In realtà è anche una grande opportunità perché come freelance possiamo offrire contenuti ed esperienza nel settore in cui si sviluppa il progetto che è un settore dove spesso queste aziende specializzate in finanziamenti europei eh, non hanno nessuna competenza. Cioè appunto, come dicevo, sono molto bravi nella metodologia, nel project management che è fondamentale per portare avanti il progetto non solo per presentarlo ma poi non hanno i contenuti e eh, questo è molto importante per i freelance che invece eh, per esperienza credo che abbiano proprio contenuti da vendere e quindi questo è un punto assoluto che può essere fondamentale per comunicare il valore eh, che ciascuno di noi può portare come consulente all'interno di un progetto europeo eh, l'altra cosa da tenere in considerazione è l'organizzazione e la pianificazione eh, con i finanziamenti europei e con qualsiasi altro tipo di finanziamento pubblico eh, vi dico chiaramente che non vi comprerete mai la villa in Sardegna o insomma, ovunque la vogliate comprare eh, diciamo che alcuni progetti sono vantaggiosi economicamente, altri un po' meno eh, però diciamo sulla bilancia di quello che prendi eh, C'è da mettere anche la grandissima esperienza, il networking, le opportunità che si aprono eh, e poi devo dire che comunque non stiamo parlando di compensi da strozzini ma stiamo comunque eh, parlando di compensi estremamente dignitosi eh, solo per farvi un esempio. Uno dei progetti a cui ho partecipato con la mia startup aveva un budget di 450.000 euro, quello in cui sono coinvolta oggi come freelance ne ha 250.000, quindi comunque anche i budget sono diversi, eh, le ore uomo a disposizione magari sono meno, eh, il, il, come dire, il compenso che va al freelance o al consulente è comunque dignitoso, però diciamo non ci si arricchisce. Eh, è vantaggioso dal punto di vista che avete 24 mesi di solito di lavoro assicurato non full time tendenzialmente però significa che è come se aveste un cliente in più e un cliente che è un bravissimo pagatore nel senso che l'Unione Europea i soldi te li dà quindi non dovete mandare avvocati, lettere minacciose per vedere le vostre fatture pagate l'unica cosa e qui mi rallaccio al discorso della pianificazione finanziaria, i soldi non arrivano subito quindi tendenzialmente arrivano con tempistiche un po' più lunghe. Io ho iniziato a lavorare a novembre effettivamente al progetto, probabilmente la prima fattura effettivamente la eh, staccherò a marzo, eh, però diciamo che questo appunto all'interno di una programmazione ben fatta non crea grossi problemi e dall'altro lato appunto ha il vantaggio che dicevo che questi soldi sono sostanzialmente sicuri e, e arrivano senza alcun dubbio. Eh, L'ultimo punto che mi interessava sottolineare, eh, perché credo che sia faccia parte insomma eh, del, del pacchetto, perché non è solamente una questione tecnica eh, capire come entrare all'interno di un progetto europeo, ma è anche una questione di... Ehm, se vogliamo caratteriale, no? ehm, dobbiamo ricordarci che i progetti europei sono partenariati, quindi nei progetti europei sono coinvolti 5, 6, 7, 8 partner europei che vengono appunto da tutta l'Europa. Eh, e anche se avete avuto voi l'idea del progetto, non potete fare come vi pare, cioè sostanzialmente non siete a voi a comandare al, all'interno del partenariato, ma eh, il progetto viene sviluppato appunto con gli altri partner e qui appunto bisogna tenere in considerazione eh, tutte anche le, le questioni che hanno toccato le persone che mi hanno preceduto oggi qui al freelance camp, nel senso che appunto ci sono anche questioni di linguaggio, culturali eccetera che vanno tenute in considerazione oltre a tutte eh, quelle regole, quelle metodologie che sono dettate dall'Unione Europea. Quindi mh, non siete solo voi ad avere eh, voce in capitolo eh, ci sono altri partner coinvolti eh, bisogna condividere un obiettivo comune che però a volte come dire, non è sempre lo stesso no? vi, vi facevo prima l'esempio ci sono le aziende che hanno come obiettivo quello di prendere il finanziamento e aziende o freelance che invece hanno l'obiettivo di fare un progetto che duri nel tempo quindi che duri anche dopo il finanziamento europeo. Quindi dovete prepararvi a gestire la cosa. Eh, devo dire che io sono all'inizio di questo nuovo progetto e le mie esperienze passate non sono state difficoltose da questo punto di vista. Eh, sono state, diciamo, magari l'inizio più difficoltoso nel senso che chiaramente come in tutte le situazioni dove ci sono persone che provengono da eh, ambienti differenti, bisogna conoscersi, misurarsi un attimino per poter lavorare bene insieme, eh, però appunto ci sono alcune cose che vanno tenute in considerazione, eh, per esempio eh, una cosa che, per cui volevo infilarmi due forchette negli occhi è stato il fatto che il logo del, del progetto l'abbiamo dovuto scegliere per alzata di mano e, e questa cosa mi ha destabilizzata perché non credo nella democrazia quando si parla di grafica e comunicazione, ma diciamo questa appunto era una, una nota di colore che abbiamo superato abbastanza facilmente i partner hanno scelto, secondo me, eh, cioè io volevo scegliere un altro logo e alla fine però diciamo, è andata bene così, e, però ecco, questo volevo che fosse anche un elemento diciamo più culturale eh, da tenere in considerazione oltre a quelli un po' più tecnici. E, e io niente, avrei finito qui insomma con, con, con il mio speech, quindi se avete delle domande magari Grazie Michaela, è molto, molto interessante davvero. Sono opportunità a cui difficilmente pensiamo da freelance, ma in realtà non sono affatto trascurabili. Poi i tempi effettivamente lavorare comunque con istituzioni, qui Patrizia ricordava anche il lavoro con partner regionali o nazionali, che anche quella dei tempi, richiede una pianificazione finanziaria accorta ecco assolutamente sì, se posso solo aggiungere una cosa, in realtà poi dipende anche dai, dai progetti nel senso che quando ho partecipato io come startup e quindi come partner eh, non come freelance eh, io i miei consulenti freelance li ho pagati prima di ricevere i soldi dall'Unione Europea quindi a volte anche si trovano aziende eh sì, eh, anche noi abbiamo queste cattive abitudini parlo. di eh, mentre ho visto un altro commento che chiede un po' quali sono il tipo di figure richieste eh, eh, per la mia esperienza allora sicuramente eh, a malincuore devo dire che la comunicazione nei progetti europei viene considerata pochissimo quindi in realtà è uno spiraglio che vi potete ritagliare nel senso che mh, eh, tutte le attività legate alla comunicazione dei progetti eccetera vengono un po' prese magari più sotto gamba dai partner che sono invece più concentrati su, sui loro temi sul eh, su project management, su cose di questo tipo quindi sicuramente tutto quello che riguarda eh, la realizzazione della comunicazione gli eventi eccetera eccetera è sicuramente utile però poi dipende anche dal, dal programma. Erasmus Plus è un programma che riguarda l'educazione e la formazione, quindi eh, come formatori, eh, per esempio, ci sono grandi opportunità da cogliere in questo senso, quindi in realtà le, le competenze richieste possono essere diverse. Senza togliere che invece, se avete competenze come project manager, potete eh, fare proprio quello, no? E quindi proporvi alle aziende per gestire il progetto eh, che boh, da, da, dal mio lato è la parte mh, forse un po' più noiosa, ma so che esistono persone che, che amano il project management. Una scuola e, di project sì. management eccellente in digital update, quindi diciamo formiamo talenti. No, no, certo, che sono assolutamente necessari per, per far sì che i creativi possano mettere a terra eh, portare, tutto quanto. portare al termine i progetti. Michaela ti ringrazio, poi ci aggiornerai nei prossimi mesi sull'evoluzione del tuo incubatore per freelance. Grazie a mille tuo... a voi.